diventare influencer per diventare influencer servono diverse cose uno avere una creatività una spiccata creatività all'inizio sicuramente non hai la possibilità di poter acquistare dei prodotti o dei servizi da dei professionisti devi in qualche maniera arrangiarti con il tuo telefono o con i pochi mezzi che hai a disposizione quindi la prima cosa da fare è avere veramente molta molta creatività se vediamo il caso più recente che è quello del corsivo una ragazza con il suo telefono ha creato un impero di follower oggi lei con quell'impero potrebbe teoricamente andare da delle attività e vendere quelli che sono i suoi follower se vuoi fare follower devi fare qualcosa di interessante qualcosa di accattivante in base a quello che tu produci ai contenuti che tu produci ti verranno poi dopo si svilupperà la tua fan base, i tuoi follower si svilupperanno li puoi anche acquistare il problema dov'è che nel momento in cui io vado, sì, realmente a vendere a un'attività, a un'azienda, il mio numero di follower, ma se poi questi follower non sono, sono fittizi, non, non reagiscono, non hanno nessun tipo di reazione a quello che tu produci, fondamentalmente è questione solamente di tempo prima che ti abbandoni il tuo sponsor. Ci vuole tanto lavoro e tanta, tanta creatività.